Ragazzi invece qui siamo al parco che vi consiglio di andare a visitare di Salerno dove ci sono tantissime luci in modo diverso, veramente belle. Ragazzi, le luci di Salerno sono veramente bellissime, peccato che non le hanno messe, gli altri alberi non ne hanno messe proprio, vabbè, da una parte solo, però sono comunque belle. Ragazzi vi consiglio di venire a Salerno perché in questo momento è un periodo di festa Stanno sicuramente molto, molte luci Ma mia ragazzi ve lo consiglio assolutamente Venite a Salerno perché fino al 6-7 dopo la Befana toggono tutto sicuramente Questo albero illuminato, molto bello anche dal punto di vista del design Hanno fatto un, un ottimo lavoro secondo me